Do diesis, legato Re, Re, Re diesis, Mi, La, La. Sembra che siamo ancora in La. Ma in la. Do diesis, Re, ghost Re diesis. E si arriva alla quarantesima. Fino a qui tanto è abbastanza semplice.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 Si potrebbe prendere in tanti modi, ma io preferisco nono tasto, poi tredicesimo, dodicesimo della corda di La. Poi mi permette di prendere questo Sol, il Sol diesis, classico, lo usiamo Mi, quindi terza minore, terza maggiore.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 Diciamo mi, mi sposto, mi torna più comodo. Fa questo, quindi ottavo. Poi siamo sulla 44esima battuta.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 distorsione oggi probabilmente cosa fa si si si settima si si si si si si si si si la si si la diesis la con una posizione prendo il si si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 Settima minore Siamo a battuta 48 Riscende con le due goste Come abbiamo visto la lezione precedente Re uh, Re diesis Mi ha voto Mi Quindi si cambia battuta Cinquantesimo Cerco andare di fretta che poi c'è una frase difficile <ride>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 dalla la diesis la quindi legato sol la naturale mi 52 quindi la 52 leggeta è facile 53 fa questo giochino ottavo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 terzine a gruppi di 5 ehm, non so se è il termine è giusto ma a noi i termini eh, ci interessano relativamente sarebbero tutte terzine di ottavi però con gli accenti diciamo spostati non il classico ta ta ta ta ta ta ta ta se ta la sonate lentamente si capisce quindi la è costruita sulla pentatonica di mi minore quindi eh... o la pentatonica mm -hmm. di sol maggiore infatti anche nel brano all-american alien boy che è in re bemolle maggiore cioè re bemolle settima diciamo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 Diezis, la la la la la la la qui non mi ricordo, scusate la fa questo quindi si, bello accentuato la Soltis, <susurra> <Diesis, susurra> Mi, Ghost, poggiatura da Sol, Sol, diesis. Si, naturale, eh, Fa, D, la e chiude Si, Si, Si, mi Si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 serie di Re maggiore arriva sulla settima di Re maggiore, quindi eh, la diesis, Do diesis, La diesis, Si e dal Si scende, fa Si, fa diesis, Do diesis, Si la diesis, La naturale, Sol, Sol diesis, Mi. Non mi viene oggi. Ar armonici sul quarto tasto, quindi della corda di La, di Re, di Sol. Viene di nuovo il Mi sesta, nona, che abbiamo visto l'altra volta. muovere la tastiera agguantando il corpo quindi dite se fate troppo <ride> tocca le corde sui tasti se si muove la paletta viene una specie di tremolo e chiude alla giacomo nera